Perché approfondire la parola asana? Perché eh, la parola asana riguarda tutti eh, noi, eh, tutti noi che meditiamo, in quanto assumiamo appunto la postura seduta. E asana viene da as, che vuol dire eh, essere assisi, seggio. Inoltre eh, ci sono molte modalità di assumere questa posizione, dalle più pragmatiche, alle più mistiche, che vengono indicate nei testi eh, tradizionali dello yoga. E quindi le possiamo scoprire e ci possono aiutare. Scopriamo insieme a Gioia Lussana quante valenze ha questa posizione seduta e quante possibilità ci sono di estendere queste valenze anche a posizioni non sedute. Così che comprendiamo che non c'è nessuna distinzione tra il momento delle posture e il momento meditativo. Sul dizionario di sanscrito, guardando proprio letteralmente sotto il termine asana, viene detto che non è una postura qualunque, non è una qualunque posizione assisa o seduta, ma è la posizione tipica del devoto. E effettivamente queste pratiche non hanno nessun effetto se non sono praticate con una certa devozione eh, con una certa uh, attitudine eh, alla costanza eh, alla curatezza eh, qualcosa che eh, le rende effettivamente delle pratiche eh, sacre anche se eh, oggi tendono a rispondere di più a una spiritualità laica. Inoltre queste pratiche richiedono una certa uh, fede e fiducia nella loro efficacia e una certa umiltà che ci porta a fare qualcosa di molto semplice e, e anonimo eh, che non esalta il nostro ego l'atto semplicemente di sedersi e osservarsi con molta onestà lasciando che la mente si pacifichi e non entri in conflitti e competizioni lo yogin a prescindere dalla sua tradizione di appartenenza è un bhakta un devoto per definizione. La radice sanscrita Baj implica partecipare, rimettersi con fervore all'intima relazione con il mistero, che richiede un'adesione totale. Non c'è posto per altro il devoto si dimentica di ogni altra cosa per abitare con tutto se stesso e in maniera esclusiva la forma dell'asana, un piccolo spazio circoscritto che si apre ad abbracciare tutte le forme possibili in un anelito verso l'infinito. È proprio attraverso questa dedicazione fervida, aperta, e gratuita, che l'asana si apre a includere il divino, a includere ogni cosa, la vita, così com'è. Caro raya